Ciao ragazzi, bentornati a, a corso di Walking. Nuova lezione, nuovo approccio. Oggi parleremo della differenza, cioè differenza. Parleremo del nuovo approccio, approccio del cosiddetto scalare. Che a differenza di quello che abbiamo visto finora, dove abbiamo sempre suonato gli arpeggi, le note dell'accordo eh, di ogni brano, di ogni standard, di ogni sequenza armonica che abbiamo visto, eh, dove abbiamo aggiunto solamente le, le note cromatiche. Eh, o le estensioni fino alla nona, eh, esiste appunto questo nuovo approccio che ci permette di rendere il nostro working più scorrevole, eh, combinando magari due approcci anche più interessanti. Eh, oggi ho preso un, di riferimento le prime battute di uno standard che adoro, The Things You Had, reso celebre dalla versione cantata da Ella Fitzgerald, eh, un brano che adoro, che, mh, mi tengo ancora su, su velocità lente con, con, le, con le basi audio, così in modo da capire bene i eh, vari argomenti. Allora, le prime eh, quattro battute del, eh, del brano sono Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle major sette. Modo. comunque fermiamoci a queste quattro battute, e suoniamo un walking, eh, una linea semplice di walking cordale, con l'approccio cordale, quindi con le note dei vari appelli, fa minore Sentiamo un attimo con la base, la eh, prima linea che mi viene in mente, con l'approccio cordiale. piccolo spazio non si sente eh, troppo ma eh, dopo un po' il mio walking se rimanessi con questo approccio diciamo all'infinito risulterebbe un po' eh, macchinoso e eh, questo è dovuto ai vari salti, eh, ai vari intervalli che utilizzo eh, sono più o meno ampi e rendono me meno fluido eh, il mio accompagnamento. Per questo esiste appunto un altro approccio che consiste nell'associare praticamente una scala ad ogni accordo, più o meno, o comunque una serie di accordi eh, a una sezione di, di un brano, come questo brano cambia molto spesso tonalità, ad esempio si può prendere 4-8 battute alla volta e associarsi, associarci una scala, oppure eh, per ogni accordo pensare eh, subito a, a una scala di riferimento, questo messo gli esercizi apposta eh, per diciamo, allenarvi, per studiare in questo modo, eh, nelle prime quattro battute siamo in La bemolle maggiore, fa minore, qui si entrerebbe un po' nell'analisi armonica del brano, per questi argomenti vi rimando il mio corso di completo di armonia applicata, eh, fa minore è sesto grado, quindi ci associo una, una scala minore naturale, c'è un si bemolle minore settima che è il secondo grado, mi bemolle settima che è il quinto, quindi c'è un 2-5-1 perché risolve il mio bemolle maggiore settima. I primi quattro accordi fa minore si bemolle minore settima, mi bemolle settima, fa ma bemolle maggiore. 7 quindi il si bemolle minore se uh, un secondo posso pensare ci posso associare automaticamente a scala dorica e mi bemolle, settima è attima il miso video la bemolle maggiore ovviamente scala maggiore cosa succede? quindi facciamo un esempio nelle prime quattro battute posso usare Punto, le altre note dei de vari accordi che non sarebbero eh, contemplate diciamo nell'approccio eh, cordale, o la, la nona, la sesta e l'undicesima, eh, dette anche seconda, quarta e settima quindi fa minore posso eh, arrivare a fa minore a si bemolle minore settima usando anche ad esempio la seconda la quarta vediamo Iniziamo la scala dodica, adesso mi bemolle settima, pensando ancora. a mi bemolle e eh, scala di vado vado arrivo alla bemolle, quindi proviamo con la base, con l'approccio scalare. Um... prende un'altra eh, piega un'altra forma questo potete sperimentarlo su vari standard che vi scrivo su pdf e eh, appunto con eh, l'aiuto degli esercizi che eh, ci fanno lavorare per eh, associare una scala ad ogni accordo vedete tutto scritto eh, per ora vi, vi saluto ci vediamo al prossimo